continua a correre con le braccia alzate corri così <ride> prendi che palle ah, non ah, so ah, più non male <ride> <zanzone. ride> <Tu Fine>. fa... <ride> tipo esatto queste scene non ta... cioè, tagliatele ma tu continua a registrare anche quando finisce la scena Perché tipo giusto aspetta aspetta eh, riprendici nella dove eravamo prima riprendici <ride> grazie. ok grazie okay. devo <ride> ah! <ride> farlo Il mio momento grazie stop aspetta ma adesso dove ci mettiamo ciao Ma io spaccio bici tanto non ti si vede A posto. vabbè ti scriviamo la scena <ride> ma si sì. questo è un film per i ciechi ci sono <ride> ci sono, <ride> i, <No>. ci sono <ride> i film muti dove tutti vedono, ma nessuno sente. Questo è dove tutti sentono, ma nessuno, a parte i sordi. Ma tutti sentono, ma nessuno vede. E improvvisamente ora comparirà una persona magicamente. Come prima con le pannocchie, a caso. Faremo la, faremo la, la, la scena dell'autostop a quella moto. Gli chiederemo se ci può dare un passaggio a noi due. Con la che, come vedete bene, quello non è un ufo, ma è una. Mannaggia, la mano ferma. Probabilmente quello non è un ufo, ma è una moto. E ora farò l'autostop. Vai. Pronto? Sì. Ok, ci siamo. clac. Oh, no, ma veramente, ma io mi dissocio da questa situazione. Sono ingegnini tutti qua Guarda, guarda, guarda, questo è il mio cantante Noi adesso camminiamo così, grazie a te, Dopo del parlato, qua io, farlo, dopo qua io es <ride> esalto e dopo camminiamo verso di là. Ok, allora camminare. dovrei far veloce per parlare, ok? Ok, sì. va bene, non passa nessuno. Tanto tranne il parlato. Eh, tanto ad alta voce tipo un po' a questo volume qua non solti contenuti perché comunque dovevamo fare un colpo e siamo falliti assieme ok allora da notare il gatto nero presente dall'inizio del di quando abbiamo iniziato a registrare l'apocalisse della grammatica questo allora adesso Adesso no. Ah, no, si effetti vede. speciali giù, ma Aspetta, ok, ok. Ecco. Effetti speciali low budget. Uh, uh, Vai, aspetta, aspetta. Facciamo la, la dissolvenza. Tipo, ma come osi metterti la chitarra mh, sulle... Aspetta, tipo, così facciamo l'effetto che compare. Jack, arrivederci. Siamo i due musicisti. <laughs> oh okay that's